Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi propongo un video confronto tra la realtà ed il virtuale con una bellissima Ferrari XXK sul circuito di Road Atlanta, così da vedere un attimino quali sono effettivamente le differenze di comportamento dell'auto. Prima di lanciarvi il video tengo a segnalarvi una skin personalizzata che mi ha mandato Carlo per Project Cars 2 dedicata a Marco Simoncelli che trovo assolutamente fantastica, quindi lascerò in descrizione il link per scaricarla e magari se riesco la metterò qua per farvi un'anteprima e assolutamente un'altra cosa che mi tiene particolarmente a cuore è quello di segnalarvi il canale youtube di un mio carissimo amico si chiama Alessandro de luca anche lui è appassionatissimo di simulazioni di guida lui si occupa di console ps4 xbox one e ultimamente anche di pc ha pubblicato un nuovo video dove parla della possibilità con accessori di poter utilizzare i volanti dedicati a PlayStation 4 da utilizzare su Xbox One e viceversa, quindi qualcosa di molto interessante. Siate clementi con lui perché inizia adesso veramente a mettersi sul mondo di YouTube, anche se il suo canale eh, esiste da un po'. Non esitate a lasciargli un commento di incoraggiamento, un like perché no, se vi piace iscrivetevi perché è una persona davvero simpatica e a me fa morire dalle risate, quindi non esitate a visitare il suo canale e adesso vi lascio al video confronto di questa spettacolare Ferrari Ok ragazzi, io vi ringrazio come al solito per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non esitate a commentare qui sotto. Ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, tanto è gratuito. Ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo video da Fabris, è tutto, ciao!